Grazie Presidente. Eh, ho eh, letto con eh, interesse ed attenzione eh, la mozione presentata eh, da, mh, eh, dal consigliere Figliomeni ed altri, sottoscritta dal consigliere Figliomeni ed altri, eh, mh, che devo dire eh, naturalmente eh, c'entra un, un problema molto grave che sentiamo tutti. Eh, questa mozione però arriva a eh, ridosso di un evento che eh, i consiglieri e sottoscrittori eh, potevano anche non sapere, e cioè che eh, eh, il giorno prima eh, la sindaca aveva istituito con eh, la prefetta e eh, le forze dell'ordine un eh, tavolo di eh, concertazione, di eh, un comitato di sicurezza proprio per la prevenzione di questa tipologia eh, di eh, reato eh, quindi eh, diciamo che eh, per quello che riguarda il punto 2 eh, dell'impegnato e eh, il punto 7 eh, la, lo diamo già per risolto perché eh, questo tipo di provvedimento è previsto proprio dal comitato che è andato a costituirsi. Naturalmente la città di Roma eh, eh, parteciperà a questo comitato così come nelle sue possibilità, nelle sue prerogative e nelle sue competenze. Per quello che riguarda il punto 6 per quello che riguarda il punto 6 eh, dell'impegnato, diciamo che si chiede di promuovere nelle scuole attraverso lezioni tenute da personale specializzato la cultura di rispetto verso le persone, riflessioni di approfondimento sulle tematiche del femmicidio, violenze e stupri. Questo già si fa eh, attivamente, in maniera seria, in maniera eh, continuata nelle scuole e proprio l'assessorato alla persona ha recentissimamente stilato tutta una serie di, come si dice, di, di, di proposte per le scuole che possono rilevarsi anche dal sito perché naturalmente con l'autonomia delle scuole noi non è che possiamo imporre ma proporre e questi temi sono stati proposti. Altra cosa che non va sicuramente a, come dire, ad inficiare l'importanza di quello di cui si parla in questa mozione è nel fatto che si dice di promuovere tutta una serie di sensibilizzazioni verso la materia. Ecco, Naturalmente il consigliere Figliomeni, non facendo parte della Commissione eletta, non sa che questo tema viene eh, regolarmente affrontato ma in maniera strutturata, non in maniera episodica sull'onda del fatto di cronaca, eh, viene affrontato in maniera seria perché purtroppo non può essere soltanto con la repressione che questi fenomeni che riguardano invece un, una, una disposizione sociale e culturale ben precisa, ecco, non è sicuramente con la repressione che si risolvono. Ultima cosa, mh, lei dice il cittadino, ecco, mh, però mh, insomma, speriamo che questa Commissione diventi finalmente Commissione pari opportunità, che passi questo, eh, questa modifica dello Statuto perché così anche gli uomini potranno farne parte e, e questo tipo di impegno già preso non, non, eh, non, eh, non, non viene vanificato. Eh, altra cosa che, eh, per la quale appunto, eh, questa mozione verrà eh, rifiutata e, e voteremo no è che si dice appunto, del, eh, della Commissione Consigliare Sicurezza. Da regolamento eh, dell'Assemblea Capitolina questi temi comunque devono passare in Commissione elette, quindi sarebbe semplicemente un doppione. Mm, lei dice che il cittadino non capisce? Sì, sicuramente il cittadino non capisce perché veniamo qua in aula a portare una, eh, una mozione del genere e poi però ci dimentichiamo che con eh, la legge contro lo stalking dal 2009 ad oggi sono state condannate eh, persone eh, che hanno commesso questo reato, eh, un aumento di condanne del 42%, questo dal 2009 ad oggi e però poi a agosto del 2017 la stessa forza politica che oggi ci presenta questa mozione depenalizza, vota a favore della depenalizzazione del reato di stalking. Quindi sì, veramente il cittadino non capisce e quindi voteremo no a questa mozione. Grazie.